Buonissimi amici di Cultura Channel, del nostro network culturale ambasciatori della cultura a livello internazionale, benvenuti a questo appuntamento con l'intervista. Come potete vedere dallo schermo il nome di Max Casali. Max Casali è qui con noi questa sera e avremo modo di gustare questa sua ultima fatica. Il, questo album che ho qui tra le mani che si intitola appunto Sterzo. Andiamo a conoscere di persona Max, eccoci qua Max. In questo buonasera momento. a tutti, buonasera. buonasera a tutti, ciao ciao. Perfetto, allora Max, Max Casali, etichetta, qua. etichetta Music Force, il tuo ultimo album. Allora, un secondo soltanto, che qui dello sì, studio, sì. ecco fatto. Allora, il tuo ritorno discografico è sancito da una data, appunto il 24 dicembre 2021. È una data che sancisce questo ritorno con una tua terza fatica. La chiamo fatica perché tu non sei il solito cantatore che sforna eh, un cd ogni due mesi, ogni sei mesi, ogni anno, ma elaborato e quindi passa un certo numero di tempo max è un cantante romano a cinque anni di distanza dal secondo a nessuno e poi ci dirai anche come vengono elaborati sì, sì, tempi, sì. giusto secondo a nessuno sì, sì, sì, certo, certo. e a dieci anni da per certi versi questo nuovo album che si intitola Terzo, eccolo qui e che si vince una doppia lettura che poi tra l'altro tu sei romano e si sente dall'accento, come me, però uh -huh. sei trapiantato a Reggio Emilia. Reggio Emilia, esatto, bravo. Si tratta di una terza fatica, un lavoro lungo, come tu stesso dici, un'evidente virata stilistica più minimale che corposa, come si riscontrava nei due precedenti lavori. La tracklist di sterzo comprende 13 brani, di cui 11 inediti e 2 ripescaggi dal precedente album, cioè... Eh, a rassegno Lupin, inserita come Ghost Track, e la bonus track, Popolo di Maghi, in versione lunga, che stavolta chiude anziché aprire l'opera, come era successo in Secondo a Nessuno. Scritto interamente da Max Casali, cantautore completo, l'album è stato registrato presso il Music Inside Studios di eh, Rovereto sul Secchia, Modena, il Safe and Sound Studio di Montecavolo, Reggio Emilia, il Basker Studio di Rubiera, Reggio Emilia sotto la supervisione di Andrea Zanna, Zannoni, Valerio Carboni, Contenuti e Fabio Bronschi, Ferraboschi, Arsenio Lupin. Tante le tematiche sociali trattate dal cantautore, che mette in evidenza i pericoli del web, la piaga del bullismo, la giustizia fatiscente, la manipolazione di popolo la vergogna certo. dei fannulloni i ponti che crollano preoccupanti segnali di noia giovanile, l'arte che soffre di conte nudi ma anche nudi. episodi ludici ed evasione ma sempre esplicati con la giufferonia che lo identifica certamente è un album non a presa rapida ma tendente a far meditare un poco alla volta che va metabolizzato con più ascolti, proprio come ho fatto io, per un cantautorato che richiama le sonorità del passato ma con un occhio sempre vigile sulle vicende attuali. Il disco annovera due presenze prestigiose: Valerio Carboni, apprezzatissimo music maker e polistrumentista, già al lavoro con Masini, Amoroso, Finardi, Nec, Fadio e tanti altri. Che duetta in contenuti, e Andrea Zannina, Zanna Zannoni qui in veste di produttore artistico e co arrangiatore che recita in Bulli e Pupe. Completa questo team lavorativo, Daniele Andinetti al Banco Mixer Max. Dopo anni sei tornato con uno splendido capolavoro sterzo, quindi una, una, la tua terza fatica, con dei contenuti interessantissimi, basta vedere i titoli. Tra cui il resto mancia, manipolazione, tanto pubblico non so perché, il delitto perfetto, diffraforo, eccetera. Che ci dici? Ma eh, come, che è successo a distanza di tutto questo tempo, in un periodo in cui eravamo immersi eh, nella pandemia, lockdown. nel lockdown, <ride> tu che fai? Ti sfoghi e ti inventi questa fatica enorme appunto sterso che ci dice a proposito di questo lavoro? allora grazie per la bella introduzione e anche per per il complimento e l'apprezzamento che hai fatto su, sul mio sul mio album e, che non è frutto della pandemia come spesso è successo in quegli, questi ultimi tempi no? che gli artisti hanno detto ah io ho creato questa cosa in lockdown no questo è, è frutto di, una, di un lento processo, anche perché io non ho quel talento prolifico di, di scrivere a rotta di collo, a getto continuo. Preferisco starci sopra, ponderare, eh, tagliare, sminuzzare, cambiare sinonimi, eh, per dare, per dare una, una verità che sia credibile. E ecco. eh, soprattutto, soprattutto evito ruffianerie varie, oppure eh, ricerca di, di accordi eh, furbetti che, devono, eh, che molti inseguono per calamitare l'attenzione immediata, no? de, del cosiddetto brano catch, cioè orecchiabile. E poi se, se la canzone gira de, va, bene, va bene lo stesso, ma non è una, una mia ricerca, maniacale, no? di, di dover scrivere il tormentone, anzi mi, mi interessa poco il tormentone perché so che il tormentone resta una, una stagione se va bene e poi va tutto nell'oblio, no? chi, chi è che si ricorderà tra due o tre anni i vari tormentoni che sono girati adesso, Cioè, eh, l'esercito del selfie o, o robette varie, no, così? Oddio, io sto dicendo questo non, non per, per denigrare, perché ci deve stare anche l'evasione, quindi ognuno fa il genere che vuole, però ci deve anche essere un ritorno al, al, al modus pensante no, del, di ogni persona, perché sennò la, la mente si è atrofizzata e tutto, tutto viene eh, fagocitato in queste notizie continue, e in continuazione ci sparano news… Che, che le persone non, non, non hanno più voglia di fermarsi ad approfondire le cose e quindi credono che sapere tante cose è diventata cultura quella invece, e invece non, non l'hanno mai maturata più questa cosa e se non, non ci si addentra nelle tematiche facciamo il gioco de, de poter, del, del potere, della politica perché ci vogliono un popolo ignorante e soprattutto diviso, eh, perché poi ci hanno sempre raccontato la manfrina, mi raccomando la privacy, ognuno deve rispettare la privacy, e questo è un, un giochetto ben congegnato, perché, perché ognuno così almeno si vede in cagnesco con l'altro, il popolo non sarà mai unito e quindi questo fa gli interessi dei, dei politici no? che devono fare i loro affarini eh, maldestri, sottobanco e eh, noi chi, chi siamo? siamo il popolo rassegnato siamo il popolo manipolato eh, eh, quindi manipopolazione noi, noi subiamo la manipolazione eh, perché capito? in questa dittatura velata ci, ci manipolano a meraviglia e la gente purtroppo non è più consapevole perché non approfondisce e non ragiona più è vero. in linea generale, eh, poi è chiaramente, meno male che, che resta qualcuno pensante. Eh. Quanto c'è eh, di collaborativo all'interno dei tuoi brani? Voglio dire, il cantautore di solito è questo personaggio completo che elabora sia i testi che la musica, poi se ti va di, farci, di frimpellare qualcosa per farci sentire... Eh, per darci un'idea, un piccolo assaggio questo ci farebbe piacere ma quanto c'è di totalmente scepro tuo eh, o di collaborativo cioè c'è chi lavora, ormai siamo abituati a questo marketing della musica in cui dietro al cantautore c'è tutta un'equipe di persone che scrivono, c'è chi scrive il testo chi pre prepara la musica chi, beh, insomma organizza tutto come funziona il tuo album? è tutta opera sì. tua? sì sì, è tutta opera mia, chiaramente quando arrivo in sala la faccio suonare ad altri perché io suono male sia chitarra che, che pianoforte e quindi lascio suonare a chi, a chi è più bravo ecco. <ride> quindi io do l'idea e, e, e ho affinato questa collaborazione con, con Zanna, Zannoni e che all'inizio diciamo ho faticato a trarre un'intesa con lui perché uscivo da, da una, una collaborazione con Valerio Carboni che è un music maker eh, spaziale cioè nel senso che lavora a una velocità micidiale e poi ha un orecchio finissimo io gli facevo sentire una volta e lui già sapeva come la volevo incredibile Quindi, eh, sì, eh, poi non a caso adesso è il braccio destro di Masini eh, collabora con Neck cioè se, se lo litigano, ma io Già Dieci anni fa gli dissi: Guarda, tu arriverai perché sei un mostro, Dice, eh, ma no, dai, Max. Eh. E quindi, poi alla fine si è ricordato. Quindi, i primi due album l'ho lavorati con lui al terzo, mi ha detto: Max, te, ti chiedo scusa, non posso seguire più le produzioni tra virgolette minori perché non ho più tempo. Dice, però, ti prometto che un pezzo il più forte che tu ritieni. Eh, eh, lo, lo farò infatti ha, ha mantenuto la promessa e con lui ho registrato contenuti perché addirittura duetta con me duetta con ah, me bellissimo eh, sì, sì, eh, felicite Neo perché ha capito il progetto di quella canzone e anche lui è eh, diciamo inglobato nel discorso di artista e anche lui ha constatato che l'arte si è davvero spogliata dei suoi contenuti ed è diventata contenuti quindi ecco, ecco per questo tornando alla domanda iniziale ti dico che io elaboro tutto da me, con la chitarra i testi eh, eh, cambio parecchie cose i miei testi sono le, le, le, le brutte copie alcune volte raggiungono il limite del, del delirio questa per esempio è una, non so se si vede insomma una, una bocchiazza. Bocchiazza. E... bellissimo ah, tra, tra, tra l'altro non volendo ho svelato la canzone del prossimo album ah quindi stai lavorando già a, sì, sì, sì. lavoro ho già, sette pezzi, ho già sette pezzi come si chiamerà questo lavoro ah lo vuoi sapere eh? Eh, si vuol dire si, si chiamerà 4 4 4 4 perché 4 4 4 il modo di dire è 4, -4, 4 4 cioè in, in sordina dico 4 4 perché è il mio quarto, ah, perché è il quarto lavoro. E cioè, eh, che ci dici invece del tuo rapporto con la Music Force con l'etichetta discografica? Meraviglioso. Anzi, voglio eh, proprio dire a tutti gli artisti che, che ci vedono su questo canale che se stanno cercando un discografico è raro di onestà, di correttezza, di lealtà e soprattutto non squalo, e questa è la cosa più importante, perché lui fa 50-50 con gli artisti. Quindi quello che c'è di impegno, se c'è un piccolo ritorno monetario, sempre al 50%, c'è un rispetto per gli artisti e poi una persona davvero am amabile, perché Alessandro Carletti Orsini tanto che lo conosco sono 5 anni eh, perché eh, lui mi ha conosciuto attraverso le recensioni, sono un recensore di eh, riviste musicali on web tra cui l'isola che non c'era quelli che, che organizzano il premio Tenco, no? e poi eh, scrivo su Freak Out Magazine su Music Map e altre, altre riviste insomma e quindi lui apprezzò le, le mie recensioni e appunto ci siamo parlati e lui negli anni mi ha mandato tanti dischi delle sue produzioni lui ne ha fatte già oltre 105 e quindi bene o male almeno la metà sono passati attraverso la mia penna e, e lui è rimasto sempre molto contento di questa collaborazione nel precedente album lui addirittura mi aveva chiamato perché io avevo mandato a varie etichette, lui mi aveva chiamato però era arrivato tardi perché già un'altra mi aveva scritturata, dice però Max in futuro quando, quando farai il prossimo album voglio, voglio se, se posso una, una priorità, va bene Alessandro, quindi mi è piaciuto proprio il tono così, confidenziale, molto alla mano, Perciò, ricordate che la Music Force di Chiedi potete dormire sonni tranquilli grazie ad Alessandro Perletti Orsi bene, infatti è una persona stupenda posso confermarlo allora, senti, innanzitutto diciamo una cosa dove trovare Allora, in tutti gli store, chiaramente e su internet cosa sì. possiamo aggiungere? guarda, eh, la, la, la cosa più semplice è proprio trovarla su Amazon perché ormai chi è che non conosce Amazon però siccome ha una bella distribuzione che è la Egea Egea distribuzione anche se il negozio sotto casa non ce l'ha basta ordinarlo e arriva in, in 3-4 giorni e perciò davvero anche questo è un punto a favore di, di Alessandro che, che cura al minimo dettaglio eh, tutto il leader discografico e poi davvero sono soddisfatto della promozione che sta facendo radio, eh, riviste, eh, interviste eh, davvero si dà un grande affare e, e nonostante ha tanti artisti è, è davvero un polipo multitasking <ride> no, un polipo nel senso buono perché sennò uno pensa al polipo di, dice quello che ha i tentacoli che, che vuole raffare tutto no, non è così noi ti ringraziamo tantissimo Max, però prima di lasciarti volevamo un attimino eh, sentire qualcosa di inedito o comunque di, di improvvisato se vuoi tanto per farci sentire la tua chitarra e il tuo rapporto Guarda. per capire il tuo rapporto con la chitarra va bene allora io direi eh, di fare eh, il brano che, eh, che ti è piaciuto tanto cioè quello Far Web no? eh, che sono, eh, è la, la canzone che eh, mette in guardia dai, dai, dai pericoli del web no? e, perché la, la, la rete è diventata proprio un far web un far west no? quindi dove ci sono vessazioni, ricatti estorsioni sessuali eccetera eccetera quindi io dico che dietro alla tastiera non ci sono dei leoni ma ci sono degli orchi da, da tastiera, sono molto più violenti mm. eh, faccio sentire un pezzettino mm c'è la rete per la pesca quella per gonfiare gol quella del saggio ragno che tesserà il filo esistenziale nella trama naturale della sua legge invece l'uomo che fa la usa per odiare pensare e condannare a mani basse na, na, na. solo perché l'invidia prende il sopravvento sull'abilità tana ah, ah, ah. da, da vigliacchi un giorno un abito da sera al tramonto invece porchi da tastiera Sputano veleno nell'ozio farabutto, girano il tamburo per scaricare. Spari da far web su bersagli inferiori, sceriffi di contrarie perversioni. Sperano l'attacco vile per vederli poi perire sulla brace non gli importa niente del trauma perforante che lascerà sul resto della vita che poi più vita non sarà eccetera eccetera ma io ti dico grazie, perché l'ho sentita nelle due versioni, quindi, insomma, la versione CD, cioè, chiaramente con tutte le elaborazioni, unplugged, eccetera, e nella versione natura. così natura. minimale, minimale. Così come può uscire da, dalla mente eh, nel momento in cui si, si improvvisa, si scrive, si elabora, si produce, bellissimo. Grazie. e mi fa sognare no perché voglio dire io ho un rapporto speciale con la, come tutti poi tra l'altro con la musica, con la chitarra mi piace vedere questa simbiosi perché sì. si crea questo rapporto di simbiosi eh, è un po' come nello zen quando dicevano i maestri zen che nel tiro con l'arco il braccio diventa un'estensione dell'arco e in questo caso nella musica vediamo che la chitarra diventa un'estensione del braccio o, o viceversa è vero? Eh? Eh certo, eh, quella lì è proprio il prolungamento, prolungamento. Della, de, della propria interiorità, no, che deve essere portata fuori questa interiorità, quindi questo inchiostro da mettere nero su bianco. No? <ride> Noi siamo eh... da Dicissimo Max. Ti aspettiamo come sempre, sei ospite fisso, puoi venire a partecipare quando vuoi alle nostre rubriche, agli, ai nostri eventi, alle nostre trasmissioni. Ringraziamo tutti gli ascoltatori, ricordiamo che il CD terzo etichetta Music Force è disponibile in tutti gli store e anche online, quindi sui canali classici sì. tipo Amazon sì. e via dicendo. Se non, lo trovate, se non lo trovate, contattate anche la Music Force di Chieti Force. e ve lo spedisce va bene. Va tranquillamente. Va bene. Grazie Gra a tutti. Arrivedo un abbraccione, Gian. Grazie a te. Bill. Ciao, ciao. Allora. Buonasera a tutti. Allora, aspetta che... si sentiva bene la chitarra? Un attimo, che ancora non ha...